Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare del cippato, come lo faccio, come lo vaglio, come lo setaccio, su come usare la macchina già vi ho fatto vedere con un altro video. Ora parliamo proprio della parte pratica, come riuscire ad avere un cippato del genere. Avevo già setacciato questo sacco qui, avevo fatto il video, purtroppo non è venuto un granché, quindi adesso ho rimontato la, la sceneggiatura, passatemi il termine, e vi faccio vedere come lo setaccio io. Allora questo è già setacciato come vi dicevo, però giusto per farvi capire, lo uso uso una rete con una maglia da un centimetro per lato, poi semplicemente setaccio, adesso io l'ho fatto velocemente, se si usa tutta la maglia è un'operazione abbastanza veloce, ciò che rimane poi sono questi qua, questi trucioli, questi sono quelli che mi sono rimasti come vedete il setaccio funziona tutti questi trucioli grossi che non passerebbero nella coclea perché ho provato e me la bloccano quelli riesco ad eliminarli, ecco con questo setaccio ho eliminato quasi del tutto il blocco della coclea questa è stata, poi con calma migliorerò il progetto farò un setaccio diverso automatizzato e potrò quindi accelerare le operazioni anche perché dovrò farne grosse quantità comunque adesso siamo in inverno avevo bisogno di utilizzare subito il cippato e, e questa è la soluzione migliore che ho trovato ecco quindi ora allora il capitolo vedete con maglia da un centimetro si mette il cippato che avete appena fatto le scaglie grosse restano qui poi le buttate via queste ovviamente le possiamo poi bruciare nella, nel camino o le possiamo buttare nel campo direttamente come compost che è eccezionale L'ultima cosa, ho dovuto cambiare le impostazioni della, della caldaia, ora sono tornato alle impostazioni di fabbrica per il pellet, ho visto che brucia meglio, prima avevo troppa aria, poca coclea, come vi dicevo usando solo il nocciolino, invece adesso ho esattamente le impostazioni per il pellet, quelle che avete anche voi sulla vostra stufa e brucia perfettamente, fa poco fumo, fa poco odore e ha un buon calore, sono molto contento. Ora vi faccio vedere come faccio il mix del tra cippato e nocciolino. Prendo mezzo sacco di cippato e prenderò mezzo sacco di nocciolino. In volume, non in peso. cipato su usato puro se la caldaia non è certificata e predisposta col miscelatore all'interno de, all del serbatoio potrebbe creare cavitazione cioè cioè si crea una cupola di cipato sopra la coclea e non entra più nulla invece mischiandolo anche in minima quantità si evita questo problema se un giorno volessi usare soltanto cipato dovrei farmi un miscelatore magari vediamo nei prossimi mesi come va. Tenete conto comunque che il nocciolino ha una resa maggiore, come vi dicevo in altre parti, rispetto al pelle, quindi sì è vero l'ho pagato caro, ma alla fine spendo un 20% in meno per scaldarmi, anche solo usando il nocciolino. Io vi parlo sempre di una casa di campagna, costruita a fine 1800, non dotata di cappotto, non isolata. I primi due anni, solo col il termocammino, bruciavo 120 quintali all'anno e avevo sempre freddo. Ho poi messo la, la caldaia pellet l'anno scorso. Ho a bruciare pellet, poi un poi Ora c'è l'evoluzione. Quindi l'idea è quella di bruciare sempre meno dormi, visto la sera, il pomeriggio, e lasciare la caldaia accesa il più possibile. Come già sto facendo adesso. E adesso viene la parte migliore del lavoro. Allora, adesso riempirò la caldaia, attenderò che finisca il nocciolino che c'era prima, veramente poco, e dopo vi farò vedere la fiamma interessa anche a me per vedere come brucia, per apportare eventuali modifiche ai rapporti di, di combustione. Io intanto vi ringrazio per aver visto questo video, se vi piace e volete condividerlo ve ne sono grato, se avete consigli da darmi anche, se ne avete bisogno sono qui e chiudo poi il video con, con la fiamma che arde. Buona giornata a tutti! Vediamo la fiamma, adesso è normale, molto bella. cercando di capire anche eventuali scorie che possono derivare dall'uso del cippato è una soddisfazione chiudo perché si spende